Bene, allora benvenuti, vediamo adesso come usare sempre Colab sul quale avevo fatto qualche mese fa, forse addirittura un anno fa un anno fa esattamente, un video, questo qui, per usare Open Data per analizzare dei dati sul Covid però adesso lo rifaccio un secondo per farvi vedere come usare sempre colab ma in maniera eh, un pochino eh, forse più semplice Allora innanzitutto cos'è colab? Allora, colab è questo strumento eh, che, eh, con cui si entra semplicemente cercando la parola chiave colab colab su, su google, abbiamo google colab e a questo punto possiamo fare un nuovo blocco note hm? oppure usare un, blocco, un indirizzo fornito da qualcuno su internet e, ehm, quando si entra dentro, ehm, dentro un notebook, quindi un blocco note, come lo chiama qua, abbiamo a disposizione sostanzialmente un Python. Python è il linguaggio, ehm, diciamo, coltellino svizzero del, del XXI secolo, almeno al momento, e permette di fare sostanzialmente qualunque cosa. In particolare è dotato di una serie di pressoché enorme di librerie, di cui una che è quella che noi usiamo più spesso, che si chiama Pandas, che permette di gestire dei dati Allora, quando si entra dentro il notebook la prima cosa da notare è che abbiamo RAM qua sopra e abbiamo una RAM di circa 12 GB in realtà qualcosina di più, e abbiamo a disposizione di circa 23 GB di disco. Adesso non, non le useremo Probabilmente tutte, ma queste, eh, e, e non vedremo in dettaglio come eh, usare questo spazio. Ma vediamo come utilizzare, come abbiamo già fatto anche sul Covid, un, data, un set di esempi sui dati del Titanic per eh, lavorarci e farci un po' di statistiche anche qui. Allora, eh, la prima cosa da vedere è la versione di Python, che al momento è la 3.8.16 è leggermente vecchietta perché adesso siamo già alla 3.11 però mi sa che tra poco dovrebbero aggiornarla e eh, la cosa più semplice in assoluto che si può chiedere a un notebook è di realizzare una cella in cui scriviamo dei comandi vedete che le celle sono di due tipi quelle, le celle di tipo codice in cui ci sono dei comandi e delle celle di tipo testo in cui potete mettere delle informazioni diciamo testuali, documentali allora noi eh, nel primo caso abbiamo messo una cella in cui diciamo una variabile uguale a un certo numero e poi eh, facciamo semplicemente il, il play quindi facciamo un attimo il play di questa cella vedete che facendo il play eseguiamo questa istruzione che è un'istruzione che non è Python perché c'è il punto esclamativo e permette di eseguire diciamo qualche cosa al di fuori di Python vedremo in altri video che qui è possibile fare delle cose molto complicate hm? tra cui installare dei pezzi di python e cose del genere eh, numero di giorni di gennaio 31 facciamo il play e vediamo che ci stampa numero di giorni di gennaio che eh, l'abbiamo ottenuto stampando con print aperta parentesi questa stringa più il numero di giorni di gennaio che era un numero trasformato in stringa è tutto molto elegante, molto semplice nel senso che se noi non ci ricordiamo come abbiamo chiamato una variabile possiamo aspettare un secondo e poi fare tab e lui ci autocompleta diciamo, la variabile che vogliamo scrivere il che è molto, è molto interessante adesso vediamo che noi usiamo questo um, dataset che si chiama Titanic, che sono i dati di tutte le persone che sono salite a bordo del Titanic nel famoso evento del 1911. E, qui, tra parentesi, io ho trovato eh, le colonne, che sono passeggeri di Survived, eccetera, e per capire meglio il significato delle colonne l'ho chiesto poi a chat, OpenAI chat e lui mi ha dato ed è questo che direi che è abbastanza, è abbastanza semplice quindi sappiamo quali colonne abbiamo di queste colonne a noi ci interesserà soprattutto sapere per dire il sesso, maschile e femminile la classe qui sono, prima, seconda, terza classe ed eventualmente il, quanto hanno pagato in adesso qui non è chiaro se siano in sterline o in dollari eh, dell'epoca eh, comunque vedete che la differenza è abbastanza grande hm? e eh, leggere questo questo dataset usando appunto il notebook è abbastanza semplice, basta ottenere il link il link l'ho ottenuto andando praticamente su GitHub andando a prendere il eh, il dataset corrispondente e poi chiedendogli la versione RAW, cioè quindi c'è proprio un tastino che permette di cercarlo. In altri, in altri casi ci potranno essere dei modi leggermente diversi, comunque l'unica cosa è riuscire a trovare su internet diciamo, come una URL, una URL che tira giù direttamente i dati in formato CSV. A quel punto usiamo il Pandas, che è quello che abbiamo detto prima, e leggiamo tutti i dati del, da questa URL e la mettiamo dentro un data frame di F, data frame di Pandas. Poi stampiamo il data frame e qui ci fa vedere le prime righe e le ultime. Quindi vediamo che abbiamo, sappiamo che abbiamo un po' un po' di dati possiamo lavorarci sopra e ad esempio possiamo lavorarci sopra per vedere delle statistiche per esempio vedere quanti sono eh, quanto del, di, de, della gente imbarcata eh, era maschile o femminile e possiamo sapere in che, eh, in che classe sono cioè se era in prima, seconda terza classe questi dati in formato numerico sono scarsamente utilizzabili e quindi utilizziamo eh, la versione. Eh, allora, innanzitutto vediamo subito questo df, che sarebbe il nostro detto frame, prendiamo la parte di sesso. sesso e gestiamo il, uh, il value counts value counts è la statistica più elementare che ci dà appunto queste informazioni però lo facciamo con il plot che ci permette di eh, visualizzare direttamente diciamo, un diagramma possiamo visualizzare il diagramma in formato pie, torta e che viene, viene fuori così mm? Oppure possiamo anche prendere, non so, tipo il bar, ci sono alcune varianti. Il bar te lo fa vedere praticamente così. Io ritengo che il formato più semplice è la visualizzazione a torta, perché è più immediata. Poi possiamo anche vedere la distribuzione in classe, prima classe, seconda classe e terza classe, e quindi vedete che sostanzialmente... Eh, sul Titanic c'erano più persone in, in terza classe e poi eh, a scendere in prima e poi in seconda, quindi eh, fondamentalmente c'erano eh, più della metà delle persone del Titanic che erano in terza classe. Dopodiché possiamo anche suddividere le persone che c'erano eh, sul Titanic in classe di età. Quindi, per esempio, se vogliamo, questo viene chiamato Bucketing, allora si può tenere i bucket di età, e lo si fa con l'istruzione, in questo caso PD, PD sta per Pandas, e CAT, e questo praticamente definisce, data una colonna, la infila praticamente in una serie di intervalli, di valori. In questo modo noi possiamo mettere questi intervalli di valori, mettere delle etichette corrispondenti, e anche qui, ottenere, a, a questo punto, dato il data frame dei bucket, dell'età, eh, facciamo gli value counts per vedere come sono distribuiti e poi lo, lo stampiamo, facciamo una visualizzazione grafica con diagramma a torte. A questo punto vedete che quello che è interessante è che vediamo che la maggior parte delle classi rappresentati sono quelle da 20 a 29 anni, e da 30 a 39, che fra tutte e due occupano più di metà di tutte le persone imbarcate. Poi possiamo anche fare, per esempio, una distinzione per vedere se c'è una differenza, quindi facciamo, prendiamo il data frame, cerchiamo tutte le colonne con df, sex, uguale female e otteniamo un data frame solo con le donne e la stessa cosa con gli uomini e possiamo rifare, diciamo, il bucketing Dell'età, ma soltanto per le, le, le donne. A questo punto eh, vediamo che è, è sostanzialmente è identico, cioè quindi c'è una um, sovrapposizione varia leggermente eh, nei, nei bambini 09 o 4049, ma sostanzialmente la distribuzione di età è simile. Ecco, forse è l'unica cosa che eh, i, gli uomini avevano età maggiore, perché vedete che abbiamo qui una classe 70-79 che qui non c'è. Mm? Poi possiamo anche fare delle statistiche, ad esempio, sulla, sulla, sulla tariffa pagata, e vediamo che la tariffa pagata sostanzialmente è compresa fra 10 e 100, ad esempio, eh, facendo egualmente tutta questa bucketing. No? E poi possiamo vedere, eh, queste sono tutte curiosità che mi sono fatto io, per vedere se c'è una differenza praticamente sulla, eh, sulle tariffe pagate dalle donne, no? e quindi ho fatto poi tutto il calcolo eh, estraendo soltanto le fair delle donne hm? oppure sugli uomini, hm? e poi in più ho provato proprio a vedere se invece eh, la tariffa media è pagata per classe di età. Hm? E quindi si vede che praticamente i bambini pagavano uh, uh, in media abbastanza poco e, e anche praticamente il, i, i vecchi, quindi tra i 70 e i 79 anni, anzi addirittura quasi quasi, i vecchi pagavano in media uh, di meno. Mm. Mm, il senso di questo um, notebook e' semplicemente quello che noi possiamo divertirci o comunque possiamo studiare come sono disposte e possiamo fare delle verifiche direttamente di alcune tesi che possiamo eventualmente ipotizzare indipendentemente da quello che hanno fatto i giornali, hanno fatto i libri perché potrebbe venirci in mente qualche modo di distribuire i dati che possono evidenziare eh, certe, certe informazioni abbastanza importanti. Allora, questo è diciamo, un secondo esempio di, di uso di Colab. Ne faremo probabilmente anche degli altri. Se non è chiaro il senso di queste cat, value counts eh, e il group by, group by che raggruppa praticamente per eh, bucket di età, e all'interno di questo bucket di età cerca di ottenere praticamente. Il, ehm, il, il valore del, del, del, della tariffa pagata. Mm? Um, è tutto, buonasera.